tornando a un discorso generale, quindi Will Easy più Io Ci Vado. Quali saranno i prossimi passi e i prossimi obiettivi, sia, della, uh, sia societari, possiamo dire così, sia dell'associazione Io Ci Vado? Allora, guarda, per quanto riguarda l'associazione, in questo momento noi ci stiamo appunto tanto sviluppando sul network, quindi... Eh, cercando di prendere contatti con le varie realtà, proprio perché le schede rilevative eh, non le abbiamo non potevamo, cioè, giustamente non le abbiamo inventate, le esigenze di tutti non le conosciamo, quindi cerchiamo di, di andare proprio a verificarle con chi ha l'esigenza. Per quanto riguarda la società, adesso abbiamo anche vinto appunto, una, un, un premio eh, come miglior startup innovativa a Roma, al top of the PID, quindi con Will Easy. SRL. E, e adesso stiamo un attimo capendo appunto come eventualmente ampliare il team uh, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e varie figure legate proprio alla parte informatica della creazione del database e, e lì poi piano piano dovremo partecipare a una campagna di crowdfunding abbiamo un po', un po diversi passi da, da, da portare avanti insomma e Quindi e a breve faremo una sembra straordinaria per trasformarci in ente del terzo settore e ci amplieremo fuori diciamo, dai confini regionali in modo ufficiale, dove per statuto andremo a prevedere la possibilità di creare delle sezioni territoriali o tematiche. Quindi in giro per l'Italia potranno nascere delle sezioni di ci vado eh, autonome, anche che però condividono. Il, i principi di, di Orcivado per eh, portare avanti questa diffusione della cultura dell'accessibilità un po' in tutta, in, in tutta la, la penisola e, e quindi questo sarà un passo importante di, di crescita e come diceva Annalisa per la startup eh, entro l'anno o comunque entro un mesetto circa partiremo con questa importante campagna di equity crowdfunding cioè ci sarà la possibilità eh, per le persone che vogliono credere e investire su di noi di acquistare proprio delle quote della nostra società come investimento, anche dei microinvestimenti che partiranno proprio da 250 euro, poi c'è anche una detrazione fiscale, quindi l'investimento è, è veramente minimo, che però se questo progetto andrà bene permetterà anche di avere dei, dei guadagni, quindi sia chi vuole investire come imprenditore sia come privato per supportare il progetto lo potrà fare, comunque seguendoci sui nostri canali, sul sito daremo ampia visibilità anche di questa, di questa campagna perfetto, guarda eh, ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione di questa nostra chiacchierata e volevo, volevo proprio eh, chiedervi dove potervi trovare in rete, sito internet ma anche sui vari social un po' dappertutto allora, i siti eh, widisi.org ormai, orma, ormai sui social eh, allora, non, abbiamo, non, eh, può non esserci. No, i siti internet abbiamo widisi.net io ci vado.org facebook uguale widisi.net e associazione io ci vado e ci sono anche i canali Instagram quello di Will Easy è appena nato quindi ancora non c'è niente inizieremo a popolarlo a breve Instagram poi io ci vado si troveranno tante belle foto degli eventi anche sportivi che abbiamo organizzato e invece la startup c'è anche la pagina LinkedIn sempre Will Easy. e poi abbiamo un canale YouTube Willis perfetto eh... E ovviamente accesso totale eh, rimarrà, eh, per così dire, al, al vostro fianco eh, qualora eh, dovessero esserci delle iniziative sicuramente, che, che sicuramente saranno eh, interessanti e okay. meritevoli di, di diffusione eh, con, anche con i mezzi di, di accesso totale, totale Possiamo accrescere quella che è la, la rete a favore dell'inclusione. Grazie mille. Grazie. Ragazzi, io sono io che ovviamente ringrazio voi e vi do appuntamento appunto sui vari canali social, anche di accesso totale. Sulla pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, ma anche su Twitter, Instagram, per condividere con assoluto, pi assoluto piacere le informazioni sia di Will Easy, sia di Yoshivado. Grazie mille. Grazie a te. Okay. Ciao, a Ciao a tutti. Te. Ciao ragazzi. Ciao.